Mejor que Ecco qua, adesso facciamo l'edizione. Mm, correggere con Picassa, editare in Picassa. E vabbè, ci mette un po'. Intanto il video sarà già pronto quando esce. Facciamo una composizione. Creare collage. Per eh, localizzare in disco, localizzare, eh, copiare e eh, track. E pesa 1,60 va benissimo, così già c'è l'immagine eh, del video. Beh, adesso vi lascio perché vado a guardare la tele e già ho un video fatto quindi vi invito a tutte e tutti che ho editato il video a guardare il mio video eh, in youtube che sto caricando adesso magari fra una o due ore sarà pronto tenetevi informati state attenti io fra poco Fra poco farò un altro programma, non so se di YouTube o di Sprecher. Però vabbè, eh, faccio quello che mi viene di fare, quello che mi è più possibile fare. Spero che vi piaccia. Ciao.